io mi guadagno da vivere insegnando archivistica e quando dici che cosa insegni tipo al bar la mattina no? archivistica ti guardano con questa faccia qui <ride> ecco la prima cosa che io vi vorrei trasmettere è che gli archivi ci interessano non per, soltanto per lo studio della storia non solo per la memoria ma in quanto cittadini gli archivi siamo noi Abbiamo lavorato, giusto diceva facciamo un esempio, sulla cartografia. La cartografia è una di quelle tipologie d'archivio che maggiormente attira sia perché sono belli, a differenza degli altri, e sia perché la conoscenza del territorio nel quale stiamo è uno degli interessi e delle curiosità principali delle persone. La sappiamo, perdieron i repubblicani, tuvieron l'aiuto internazionale, soprattutto con le militares internazionali, con i demasi paesi, chiaro, nel 1936, secondo la situazione europea. Vabbè, per cui tu, davanti a questa cosa piatta, che è una parete d'archivio, in realtà devi pensare a una profondità storica e le diver i diversi contesti che stanno dietro questi strati temporali che stanno dentro gli archivi. Eh, nel centro della città di eh, Cattaro si trova l'archivio eh, storico di Cattaro. Eh, questo archivio conserva il materiale più vecchio, più antico eh, conservato eh, nel tutto il Montenegro. Quindi io quando ho riordinato gli archivi mi sono sempre immaginato con una toga, con una parrucca che producevo quei documenti che stavo... Questo significa entrare in contatto con un archivo. Avere la capacità, l'immaginazione di pensare il passato per riportarlo nel presente.